qua per il taglio del pagliaccetto. allora io ho piegato la stoffa in due mi sono posizionato questo è la parte dietro il pantaloncino dietro mi sono già posizionato per stare più veloce il davanti dall'altra parte poi nel tessuto centrale lo piegherò e appoggerò la cintura la taschina e due, due fascette che andranno sotto il pagliaccetto perché rispetto a quello che ho già fatto l'altra volta a questo ho aggiunto i bottoni perché mi è stato richiesto un pagliaccetto con i bottoncini qui sotto e quindi apribile che è più comodo anche per, per svestire il bambino e cambiare il pannolino. Allora, adesso tagliamo e premetto che tutto il cartamodello ha già le cuciture comprese quindi io taglierò esattamente sui bordi perché sono già state comprese 0,7 di cuciture per tutto. prendiamo il davanti adesso prendiamo il tessuto lo pieghiamo in due qua posizioniamo un po di più Io sono un po' tirchia sulla stoffa, cerco sempre di consumare il meno possibile. No. Così, puntiamo due spillini. Cinturina tagliata. Adesso tagliamo una taschina. e poi abbiamo i due davantini, quindi sempre a rovescio, pieghiamo il tessuto. In Torina questa eh? anche questa è su stoffa doppia Come <laughs> on.